30 dicembre 1922 Sulle ceneri del vecchio impero zarista viene fondata l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Il Soviet Supremo scioglierà l'URSS ufficialmente il 26 dicembre 1991.